ciao sono toti costanzo e ti do il benvenuto in questo terzo video di auto chilometri zero nel video precedente abbiamo parlato di cosa sono le false chilometro zero della provenienza delle chilometro zero e su cosa stare attenti per evitare di acquistare un'auto usata aziendale che poi viene passata per chilometro zero in questo video oggi come promesso nel video precedente ti parlerò di tre cose fondamentali primo dove nascono le chilometro zero quindi analizziamo i due canali eh, nazionali ed estero differenze vantaggi e svantaggi dei due canali ok secondo cosa devi controllare a cosa devi stare attento quando compri una vettura chilometro zero proveniente da questi canali terzo perché non ti conviene comprare le chilometro zero che i concessionari ehm, ti dicono di matricolare sotto la tua richiesta quindi adesso come promesso partiamo subito e scopriamo dove nascono le chilometro zero le fabbriche automobilistiche che hanno formato dei grandi gruppi di produzione tra i quali il gruppo general motors il gruppo toyota i tedeschi Volkswagen Seat, i francesi Renault, Peugeot, Citroën, gli, gli italo-americani Fiat, Chrysler, questi grandi gruppi di fatto si sono divisi il mercato automobilistico globale. Questi Colossi produ producono le loro auto negli stabilimenti di produzione, per esempio il gruppo FCA, stabilimenti a Torino, a Cassino, a Menfi, ma anche in Polonia, in Turchia, in Argentina, in America, cioè producono veramente ovunque. Il gruppo Toyota e General Motors ovviamente non sono da meno e hanno fabbriche disseminate in tutto il globo, in tutto il mondo, Ok? Tutte queste auto vengono costruite e poi trasportate, quindi vendute, tramite le filiali di importazione delle varie nazioni. In Italia, per esempio, la sede ufficiale di importazione Renault è a Roma, la sede di importazione BMW è a Milano, quella per esempio Volkswagen è a Verona. Per vendere meglio in tutto il territorio nazionale, le filiali di importazione trasportano e vendono le loro auto ai concessionari ufficiali della tua zona. Okay? Attenzione però, perché queste filiali di importazione hanno anche funzioni di concessionaria. Questo significa che a Roma, per esempio, le filiali di importazione Renault Nissan distribuiscono in tutto il territorio italiano e vendono tramite la loro sede ufficiale, anche a te che sei il cliente finale. Hanno una sezione dedicata alla concessionaria. Stessa cosa succede a Verona, per esempio, con la filiale di importazione del gruppo Volkswagen, oppure a Milano con la BMW. Okay? Eh, questo ti serve saperlo perché l'auto a chilometri zero può nascere, cioè può essere immatricolata, sia dal concessionario della tua provincia e anche direttamente dall'importatore nazionale per poi essere venduta liberamente in qualsiasi parte del mondo questo significa che la tua chilometro zero può nascere anche da un importatore estero o eh, da un concessionario estero per poi arrivare nel tuo mercato italiano oppure viceversa no? a questo punto ti stai chiedendo ma perché tutta questa confusione, perché ognuno non si vende le proprie auto, punto e basta, e soprattutto dove, dove nasce la convenienza per me? Bene, queste informazioni che sto per darti in realtà non le trovi come informazione disponibile su internet, perché ovviamente qualcuno è interesse a non dirtele tutte, proprio a raccontartele tutte. In passato c'è stata gente che ha incassato cifre, Spaventose, credimi, con questo business. Io invece sono qua e oggi ho deciso di svelarti dove sta la convenienza e dove sono soprattutto i pericoli per evitare che qualcuno ti svuoti il portafogli. Ok? Le auto, così come succede per i panini, per esempio il McDonald's, sono personalizzate per i mercati. Cioè l'auto viene resa interessante, appetibile, in base alle esigenze, ai gusti e alle tendenze della nazione in cui viene venduta. Sì, proprio come un panino. Hai capito bene, la stessa auto può avere un prezzo di listino eh, più basso e contenuti di serie o optional più ricchi... In base alla nazione in cui l'auto viene preparata per essere venduta questo è il motivo per il quale l'auto di importazione in alcuni casi è più competitiva è chiaro analizziamo adesso che tipo di vetture possiamo aspettarci di trovare nel mercato delle chilometro zero in base alla loro provenienza e quali sono i vantaggi e quali sono gli svantaggi a comprare queste vetture Primo canale, il tuo concessionario di zona, quando le chilometro zero nascono là. Qui possiamo trovare le chilometro zero delle vetture invendute più diffuse nel mercato di quella zona eh, che il concessionario ha comprato e poi ce l'ha dentro e non è riuscito a venderle. Per esempio, se siamo a Palermo, l'auto più venduta è la Panda, troveremo Panda chilometro zero, no? Se siamo a Roma e l'auto più venduta è la Smart, troveremo Smart chilometro 0. Se siamo a Verona l'auto più venduta è la Golf, troveremo la Golf chilometro 0. Ti parlo dei concessionari che rappresentano il brand. Ovviamente, più probabilmente, è più probabile che tu possa trovare auto che il mese precedente sono rimaste in invendute, possibilmente in colori inusuali, o in versioni con tanti optional costosi. Questo succede perché il potenziale cliente ha ordinato al venditore una personalizzazione più ricca con tanti optional e poi dopo non ha potuto acquistare la vettura che è rimasta, come si dice, tra lo stomaco e l'esofago del concessionario. Oppure possiamo trovare auto chilometri zero di altri modelli che il concessionario aveva acquistato per il suo stock di pronta consegna e poi invece sono rimasti invenduti per troppo tempo e quindi sono diventati vecchi e il concessionario ha deciso di immatricolarli. In questo caso il concessionario decide di immatricolare queste vetture proprio per questo motivo perché sono diventate vecchie o ancora se sei fortunato puoi trovare eventualità più unica che rara eh, una vettura di fascia alta appena lanciata sul mercato che il concessionario eh, espone come vettura dimostrativa e poi poi vende subito dopo il periodo del lancio per recuperare dei capitali investiti in realtà non la fa provare la vende come chilometro zero ecco questo è il tipo di prodotto chilometro zero che puoi trovare dal tuo concessionario di zona ok dal concessionario fiat fordere no adesso invece analizziamo il secondo canale le chilometro zero nate direttamente nella sede di importazione nazionale ok da questa fonte provengono vetture chilometro zero di tutta la gamma prodotta, ad esclusione dei modelli, quelli più recenti. Il più delle volte trovi chilometro zero fuori produzione, ok? Il terzo canale sono le vetture estero chilometro zero. Ottimi affari, attenzione però adesso ti dico cosa guardare per evitare le truffe, ok? Con la liberalizzazione dei mercati e la creazione del nuovo eh, regolamento europeo passato alla storia come regolamento Monti, è stata sancita la libertà di libero scambio delle merci tra i paesi aderenti alla comunità europea. Okay? Questa parolona serve per dire che sono stati abbattuti i limiti territoriali definiti una volta come esclusiva di zona tra commercianti all'interno della comunità europea. Grazie a questo regolamento, le vetture chilometro zero possono essere importate e esportate più facilmente in tutti gli Stati che fanno parte di questa Comunità europea. Le sedi nazionali e i concessionari delle case automobilistiche, i noleggiatori a breve termine e i concessionari multimarche hanno potuto sfruttare questa nuova opportunità per orientare il mercato, ovviamente, a loro favore. Adesso ti spiego perché si trovano in Italia vetture chilometro zero. Di provenienza estera a prezzi più competitivi rispetto al chilometro zero nazionale. Il primo motivo principalmente sta in due fattori: uno etico e un altro al quale devi stare molto attento se vuoi evitare la truffa. ok Il primo modello, quello etico, è riferito ai prezzi di listino eh, con più optional compresi nel prezzo. Era il discorso del panino del McDonald's che ti dicevo. No? Il secondo sia la truffa e in pratica l'evasione dell'IVA. Molto più difficile rispetto al passato, ma credimi non impossibile. Ed ecco tre cose fondamentali che devi controllare per non incorrere nelle truffe quando compri un'auto a chilometro zero di provenienza estera. Prima cosa da controllare: e giusto è giusto è che se la vettura chilometro zero è importata da un paese membro, deve essere importata con IVA esposta, cioè l'IVA deve essere detraibile. Per fare ciò deve essere pagata l'IVA tramite un versamento di denaro con apposito modello chiamato F24. Chiedi una copia dei movimenti per accertarti del versamento, ok? E controlla che l'F24 sia stato effettuato per l'intera somma, ok? Secondo, nel caso in cui l'IVA non sia detraibile, cioè... Eh, questo è facilissimo da appurare, basta chiedere al concessionario se è possibile avere su quell'auto un'agevolazione dell'IVA con la legge 104 Il consiglio è, eh, se non è possibile, cambia concessionario Quella vettura potrebbe essere stata importata di contrabbando tramite un prestanome come se fosse una trattativa tra privati Scappa Terzo caso, nel caso della vettura sia con IVA detraibile ti hanno mostrato l'F24 pagato per intero. Allora in questo caso puoi stare tranquillo. Eh, verifica queste cose importantissime per vedere se la tua auto chilometro zero che stai comprando è un vero affare. A questo punto devi controllare gli optional di serie presenti, il discorso del panino del McDonald's, cioè, nel caso delle vetture con marchio estero provenienti dal, dal paese di origine, per esempio BMW, Audi, Volkswagen provenienti dalla Germania, o Renault, Peugeot, Citroen importate dalla Francia, controlla che gli optional che in Italia sono di serie siano presenti eh, di serie anche in quella chilometro zero che stai comprando. Questo controllo devi farlo perché gli allestimenti sono sempre più poveri di optional nel paese di origine del marchio. Quindi non è escluso che la vettura che stai comprando potrebbe avere meno optional compresi. Okay? Per farlo è semplicissimo, basta cercare i configuratori online del brand scelto basta cercare car configurator online seguito dalla marca e dal modello che vuoi comprare car configurator fiat tipo eh? questo ti serve per controllare che gli optional che in italia sono di serie in quello specifico modello mh, siano compresi nel modello okay, che stai comprando nei brand italiani succede spesso l'opposto cioè in genere in francia in belgio in spagna le versioni hanno più optional di serie e in più in alcuni casi hanno un prezzo proprio di listino più basso. Ecco dove nasce, diciamo, eh, il business. Eh, quindi le vetture italiane importate dai mercati esteri possono avere questo vantaggio in più. Ma questo succede eh, là dove le cose eh, vendono più prodotti, tendono a risparmiare su opzioni di serie che vengono messi a pagamento per avere, chiaro, un guadagno più alto, ok? Ovviamente conviene acquistare chilometro zero importati dall'estero di brand italiani, oppure importare brand esteri ma non dal loro paese di origine, che ovviamente questi, queste auto devono avere i documenti che ti dicevo prima in regola. Per ultimo, come promesso, ti spiego in due parole perché non ti conviene comprare le auto chilometro zero fatte su misura dai concessionari ad hoc. No? Questa è un'altra moda diffusa perché eh, alcuni concessionari adottano eh, questa strategia quando sono in difficoltà con gli obiettivi di vendita. No? Eh, tu scegli l'auto disponibile in concessionaria, il concessionario eh, prima la immatricola e poi te la vende chilometro zero a fine mese. Eh, a questo punto acquistare una chilometro zero del genere, credimi, è perfettamente inutile per eh, tre ordini di motivi. Il primo non risparmi quasi nulla, okay? Secondo, devi comunque eh, prendere ciò che ha dentro il concessionario, okay? Terzo, non puoi approfittare di eh, eventuali finanziamenti agevolati legati all'acquisto del nuovo, okay? A questo punto ti conviene ordinarla direttamente come se fosse un'auto nuova e il risparmio sicuramente è maggiore, ok? È te la ordine o oh, quantomeno è uguale. Nel prossimo video ti parlerò di quello che c'è dietro e eh, da sapere sugli eh, sconti, gli incentivi camuffati statali, i finanziamenti, le agevolazioni e soprattutto le false rottamazioni. Ti svelerò tutti i trucchi di questo mercato e tanto tanto tanto di più. Ti ringrazio per avermi seguito fino a qui e per ulteriori informazioni puoi visitare il sito autochilometri0.it eh, se hai domande e vuoi saperne di più puoi chiamare invece il call center direttamente al numero che vedi qui sotto alla prossima